in maniera ad essere più presenti nella ehm, produzione e quindi anche nella diffusione della propria letteratura ehm, anche attraverso appunto la stampa periodica. Il romanticismo spagnolo eh, possiamo dividerlo in eh, grandi linee in tre fasi. I critici, gli esperti di romanticismo a volte non sono d'accordo con questa periodizzazione ma ehm, credo che sia invece utile per cercare di fissare eh, l'evoluzione del romanticismo in Spagna. Ed infatti bisogna ricordare che il romanticismo spagnolo ehm, si diffonde un po' più tardi rispetto ai grandi romanticismi eh, europei e, e sarà appunto un movimento, una corrente eh, di importazione eh, e non una creazione eh, autoctona. Eh, si può parlare quindi di un pre-romanticismo, eh, le date sono dal 1808 al 1833, ossia eh, si arriva più o meno dall'inizio del secolo fino alla morte di, del re Fernando VII, e con la morte del re inizia la seconda fase del romanticismo spagnolo, cioè eh, la fase di eh, pienezza, di maturità del, del movimento, che possiamo eh, inserire fra 1834 e 1844. Eh, le date indicano essenzialmente appunto la morte del, del sovrano assolutista e quindi quel momento in cui gli intellettuali che avevano dovuto abbandonare la Spagna perché contrari alla politica di Fernando VII possono finalmente tornare in patria e quindi eh, creare e pubblicare le proprie opere eh, in patria. 1844 invece è la data che possiamo considerare come termine ultimo della, del, di questa fase di pienezza del, del romanticismo c'è cioè la data di pubblicazione del Don Juan Tenorio di José Zorrilla, ossia di una delle opere simbolo del romanticismo spagnolo. Eh, da questa data alla fine del secolo, indicativamente, eh, possiamo già parlare di un post-romanticismo, Uh, e spesso diciamo che eh, le ultime eh, manifestazioni romantiche spesso si sovrappongono con altre correnti che si erano create come l'intimismo ehm, e su, verso proprio gli ultimi anni si sovrappone al realismo che prenderà poi invece. Pieno, pieno possesso del, dell'espressione letteraria appunto verso la fine del, del secolo. Il romanticismo spagnolo basicamente si eh, può suddividere in due correnti, una che può essere definita come la corrente conservatrice e l'altra come la corrente invece progressista o liberale. Come abbiamo visto in precedenza la corrente liberale progressista è quella che eh, si rifugia, anzi non si rifugia scusate è proprio contrario, cioè si basa su un rinnovamento estetico anche dei motivi letterari e da lì questo recupero anche di elementi molto originali come, ripeto, satanismo, rappresentato qui nella presentazione da un altro quadro di Goya in cui ritroviamo la, la rappresentazione di una riunione notturna eh, di una teorica orgia tra le streghe e satana. L'altra corrente invece è appunto quella conservatrice e eh, storica cioè che si rifà molto al recupero delle proprie radici nazionali in un passato soprattutto medievale è anche la corrente che si rifà ad un'idea di un recupero del cattolicismo e quindi anche una forte presenza della religiosità in una accezione positiva. Della, della lettura le generazioni letterarie sono appunto che ricalcano un po' questa suddivisione che vi ho eh, illustrato um, ho inserito alcuni nomi mh, che sono appunto la prima fase si tratta di una generazione di transizione tra gli ultimi scampoli, gli ultimi esempi di eh, neoclassicismo e, e le prime bisagne del romanticismo e tra questi troviamo tre rappresentanti di questa corrente, di questa prima generazione, per esempio il duca del Rivas e Fernand Caballero che è lo pseudonimo di eh, Cecilia Boll de Faber, quindi di una donna. Uh, faccio notare che um, Cecilia Boll de Faber, uh, che è colei che introduce insieme al padre il romanticismo uh, in Spagna, um, firmava le proprie opere con uno pseudonimo maschile, Fernand Caballero, uh, e um, Cecilia Boll de Faber tra l'altro viene vista non tanto come un'autrice eh, romantica quanto uh, come una delle prime. Ehm, rappresentanti del, del realismo spagnolo. Eh, la generazione propriamente romantica della seconda fase del romanticismo spagnolo eh, vanta nomi del calibro di Mariano José de Larra che ehm, ha dato eh, un grande impulso al rinnovamento soprattutto di quello che è il racconto costumbrista, il racconto di costume, e quindi di questi ritratti della società spagnola, non solo quella urbana ma anche quella rurale, per cui grazie a lui riusciamo anche ad avere un, uh, un sguardo vivo della, della Spagna del 1800. E poi abbiamo esempi di drammaturghi come José de Espronceda o Juan Eugenio Hatzenbusch. Troviamo inoltre in questa generazione anche Gertrudis Gomez de Abellaneda, per cui di nuovo troviamo in questa anonima nomina che è molto uh, stringata, anche in questo caso un'autrice uh, spagnola romantica. Ed infine la generazione degli ultimi romantici. Eh, possiamo nominare sicuramente José Forriglia l'autore che vi ho nominato eh, autore del dramma Don Quantenorio, e eh, Gustavo Adolfo Becker che eh, è un autore che mh, per nascita già mh, quasi eh, oltre anche la generazione romantica ma um, L'estetica in cui Gustavo Adolfo Becker si identifica e anche poi la propria vicenda biografica è morto molto giovane lo fa rientrare, possiamo farlo rientrare nella generazione romantica e anche in questo caso nominiamo una figura femminile Carolina Coronado come un esempio di autrice che possiamo inserire in questa generazione degli ultimi Romantici. Um, le donne, eh, quindi forse come abbiamo iniziato a intuire da quanto detto fino ad ora, eh, sono presenti nella letteratura romantica spagnola. Eppure, eh, per lungo tempo, anche nella storia della narrazione, diciamo della storia della letteratura spagnola, si è preferito parlare delle figure femminili come eh, oggetti più che come soggetti, cioè le donne. Eh, da sempre sono muse ispiratrici, sono eh, anche ingannatrici, sono le, eh, coloro che traviano, che eh, sono la causa della morte, del suicidio, del poeta romantico, ma difficilmente sono soggetti, difficilmente eh, sono protagoniste e difficilmente sono Uh, se ne parla come eh, coloro che eh, presentano e eh, sono creatrici del, e quindi entrano a far parte del canone letterario, cioè per molto tempo ancora oggi si fatica se guardiamo alla storia della letteratura spesso i nomi di autrici sono in netta minoranza rispetto al, ai loro colleghi maschi uh, e questo non stupisce perché anche il romanticismo uh, mh, porta avanti uh, quest'idea di una donna che è eh, una, donna che deve, eh, una figura che deve dedicarsi essenzialmente alla casa, alla cura della propria persona, alla cura della famiglia quindi è eh, de l'angelo del, del focolare e questo era un tema anche dibattuto nella stampa romantica come negli esempi che vi porto tratti dal um, periodico El Espanol che in un articolo intitolato l'educazione delle donne eh, rimarca um, l'importanza della donna angelicale della donna come custode del focolare che non deve però dedicarsi se non in misura lieve e totalmente alla fine inutile perché infruttuosa allo studio alla propria formazione e alla, alla propria alla ricerca diciamo della propria indipendenza. La donna quindi ancora nel romanticismo eh, fatica a trovare una propria dimensione eh, indipendente come eh, autrice, come intellettuale, come creatrice. Eh, questa idea ovviamente mh, durerà per molto tempo e, se già abbiamo visto appunto all'inizio di questa presentazione qual era l'idea legata all'intellettuale all donna come qualcuno che ha dei problemi legati alla propria sessualità c'è da dire che anche le donne non hanno aiutato spesso a ehm, distruggere questi stereotipi ancora negli anni 20 Pilar Primo de Rivera che è la figlia di Miguel Primo de Rivera, ossia del dittatore eh, spagnolo degli anni venti, affermava: non bisogna essere bambine ingorde di libri che non riescono a parlare d'altro, non bisogna essere delle intellettuali. E Pilar Primo de Rivera si era occupata dell'educazione dell delle, delle donne spagnole eh, nella sua attività politica. Uh, Eppure direi che qualcosa si muove. Concepción Arenal è un esempio di un'autrice che appartiene a quest'epoca romantica, al romanticismo spagnolo e che in un certo senso rompe alcuni di questi stereotipi. Concepción Arenal è diplomata in diritto ed infatti, e questa diciamo è una peculiarità perché e lo studio, eh, l'accesso all'università in Spagna non era ancora nell'ottocento eh, aperto alle donne eh, Concepción Arenal però aveva un grandissimo desiderio di diventare avvocatessa o avvocata ehm, e eh, si decise di, tra di travestirsi da uomo per poter eh, frequentare le lezioni all'università di Madrid, alla Complutense di Madrid quando venne scoperta, eh, da, il rettore esaminò le sue competenze e solo grazie a questa intercessione del rettore, Concepciona Renan eh, ebbe il permesso di poter continuare a seguire il, il proprio percorso di studi e quindi di diplomarsi in diritto. Eh, Concepciona Renan è stata una poetessa, eh, una drammaturga, ma eh, è importante soprattutto uh, in questo caso uh, perché è anche quella che più si è dedicata alla riforma delle condizioni in carcere, soprattutto nelle carceri femminili, è autrice infatti di numerosi trattati che riguardano questo tema così peculiare per una donna, um, ed è anche un'autrice che si è preoccupata molto per la condizione della donna spagnola e per come mh, aiutare le donne ad uscire dalle uh, da costrizioni ancora mh, cui erano uh, limitate e a intraprendere quindi una nuova uh, identità, una nuova indipendenza. Ed infatti in un testo che si intitola L'educazione della donna del 1882, Concession Arenan eh, esprime quelle che sono le sue posizioni, tra cui, leggo sono una parte della citazione, è un errore grave e dei più dannosi inculcare alla donna l'idea che la sua unica missione è quella di essere sposa e madre, equivale a dirle che di per sé non ha nessun valore. E quindi iniziamo a vedere che anche grazie a donne come Concessione Arenal eh, il panorama letterario e critico spagnolo inizia a prendere coscienza di che cosa significa essere donna, essere una donna nel 1800 e quindi guardare al futuro con, con occhi diversi. Um, anche l'educazione stessa um, ha contribuito alla, alla situazione di arretratezza in cui la donna spagnola ancora si trovava nell'800, eh, perché anche attraverso l'educazione, attraverso addirittura attraverso l'insegnamento della grammatica eh, si mh, perpetravano gli stereotipi. Anche in questo caso vi porto l'esempio che è tratto da un manuale scritto da una donna, da un'educatrice, da un insegnante eh, Filippa Maxima De Cabeza, che appunto in un suo manuale mh, rivolto al bello sexo, quindi al sesso bello, al sesso quindi Femminile, eh, per spiegare la concordanza grammaticale, quindi eh, tra eh, il, il genere e il numero, eh, afferma quanto segue. Eh, L'esempio è, per esempio, la manzana y el platano amarillos. In spagnolo, la mela e la banana sono di genere opposto cioè la manzana è femminile il platano è maschile l'educatrice scrive in questo manuale che se, due, se fossero due sostantivi l'aggettivo si metterà al plurale con la terminazione del genere più nobile e questo è quello maschile questo è un esempio che ci ricorda come in realtà l'educazione femminile fosse anche, anche quando era affidata alle donne in realtà doveva faticare ancora molto per eh, scardinare quelli che erano gli stereotipi di genere eh, e eh, lo stesso riguarda anche questa, questa questione riguarda anche la, la scrittura eh, in particolare quella poetica se ci pensiamo ancora oggi il genere Poetico, la poesia spesso viene associata ad un genere femminile, eh, cioè le donne sono, scrivono poesie, spesso scrivono però poesie ehm, sentimentali. Ancora eh, è abbastanza forte e persiste questo stereotipo. Eh, per quanto riguarda il romanticismo spagnolo, vediamo che in realtà tra le poetesse che si sono trovate con il genere poetico, con la scrittura poetica, si nota come esistesse una specie di sorellanza poetica, cioè di una collaborazione assidua tra autrici che infatti si scambiavano spesso lettere in cui si rivolgevano l'una all'altra eh, definendosi o chiamandosi a mia amica, a mia carina amica, alla signorita, eh, quindi riconoscendo anche l'importanza di una rete di, eh, di collaborazione tra donne autrici. D'altra parte c'è anche da sottolineare come ehm, spesso le autrici, le poetesse che hanno avuto un certo riscontro, una certa popolarità, una certa diffusione in questo periodo devono molto al fenomeno del mecenatismo maschile, ossia spesso eh, la, il successo o la visibilità che veniva data ad una donna una scrittrice eh, era dovuto all'avallo, l'appoggio eh, pubblico di un autore maschio affermato che quindi grazie alla sua autorità letteraria e maschile eh, dava supporto alle, mh, alle autrici donne e questo è il caso per esempio di Carolina Coronado con, che veniva, diciamo, era stata appoggiata da Atzenbush o da Gertrudis de Vignaneda che aveva ottenuto gli elogi di sorriglia. Eh, di nuovo appunto nella citazione di Gustave Deville eh, troviamo di nuovo come eh, la donna ancora nonostante appunto abbia dato prova eh, di qualità letterarie riconosciute anche dai compagni maschi comunque eh, debba scontrarsi spesso con le critiche di eh, autori che non vedono nella, nelle capacità estetiche e letterarie delle donne una vera profondità come invece vengono ritrovate nel, negli autori maschi. Uh, alcuni esempi di autrici romantiche che purtroppo uh, sono ancora faticano ad entrare nel canone romantico troviamo per esempio Gertrudis Gomez de Aviglianeda che è un'autrice che nasce a Cuba e lì eh, rimane per i primi vent'anni della propria vita, poi eh, verrà con la famiglia in, in Spagna e diciamo che eh, è un'autrice che effettivamente eh, non sappiamo ben collocare se nel canone della letteratura spagnola o già del canone della letteratura cubana o ispano. Americana. Uh, Gertrudis Comest e Vegnaneda, a parte avere una produzione letteraria molto estesa, è per esempio quella che scrive un, uh, un romanzo intitolato Sub, uh, nel, pubblicato nel 1841, che è un romanzo anticolonialista e antischiavista. Uh, questo per dire come uh, un'autrice, Gertrudis Comest e Vegnaneda, abbia affrontato dei temi eh, assolutamente innovativi per la letteratura dell'epoca dell dell eh, ed anche mettendosi contro una parte dell'opinione pubblica, quindi anche rischiando mh, il dileggio e eh, rischiando le critiche che effettivamente le sono state poi eh, rivolte. Uh, Ancora un altro esempio che eh, possiamo notare eh, in questo nuovo, spero, canone della, del romanticismo spagnolo è l'esempio di Carolina eh, Coronado. Um, eh, Carolina Coronado scrive una poesia molto interessante, eh, perché, eh, una poesia interessante perché ci eh, fa entrare in quello che era l'ambiente ehm, eh, sociale in cui le autrici si muovevano e anche quello che dovevano sopportare eh, in situazioni pubbliche. Se infatti vedremo come la donna sia un soggetto romantico o un oggetto romantico per molta poesia romantica. Vedremo alcuni esempi della, delle poesie di Beck. Ehm, la, uh, lo statuto di poetessa um, viene, eh, diventa quasi un motivo di derisione da parte dell'opinione pubblica, che quindi solo se mascolinizzata, cioè se viene appunto associata a dei caratteri maschili, viene in parte eh, accettata, ma se invece rivendica eh, il proprio carattere femminile e o semplicemente la propria volontà di esprimersi con una voce propria, indipendente da quella maschile, viene dileggiata. E questa è una poesia, un romanzo di Carolina Coronado in cui la poetessa riproduce l'esperienza, immaginiamo la sua esperienza, quando va a fare visita ad un'amica in un paese di provincia e sente i commenti delle malelingue che la riconoscono come poetessa e la cosa, appunto, le cose interessanti che riguardano questo romanzo sono molte tra queste sottolineo come eh, una di, di, questi, di queste voci che intervengono in questo romanzo eh, definisca eh, la, la voce poetica, l'io poetico, come una poetessa che ha voglia, che vuole con la sua scrittura che eh, venga riconosciuta come romantica e questo eh, in senso ironico è un'accusa di voler, eh, voler arrivare a occupare il posto che invece era proprio dei, dei poeti maschi. Eh, e sono proprio le donne, eh, che vengono di cui ascoltiamo le voci in, questo, in questa poesia, che eh, causano il maggior danno alla poetessa, al dio poetico, perché... E decidono di liberarsi in un certo modo della presenza um, um, oltraggiosa della, della poetessa in pubblico um, ridendo di lei cioè la poesia appunto si conclude l'ultima parte con uh, la, le risate jajaja, di derisione che eh, hanno lo scopo di far allontanare la poetessa dalla scena eh, in cui si svolge l'azione. La, D'altra parte appunto a questa idea di donna amante o di donna amata o di donna del focolare, ma comunque di una donna che è eh, sempre guardata, ma non può guardare viene portata avanti anche da un grandissimo poeta appunto dicevo prima che è un post quasi romantico già eh, che è Gustavo Adolfo Becker autore di, di una raccolta intitolata Rimas y Leyendas in cui troviamo tutti gli stilemi propri del romanticismo spagnolo e però appunto in queste, queste poesie spesso nelle poesie di i becker che sono rivolte ad un'amata, ad una donna amata, notiamo come la donna sia rappresentata sempre come un oggetto da osservare che deve rimanere muta, deve essere bella, ma non deve avere una propria voce. E se leggiamo per esempio la rima quarta, nella mia traduzione eh, la, il poeta scrive Non dite che esaurito nel suo tesoro di temi assenti sia mutolita la lira. Potranno non esserci poeti, ma sempre ci sarà poesia. Finché esisterà una bella donna ci sarà poesia. E in questi versi vediamo come la donna sia funzionale alla poesia purché sia bella, se la donna fosse brutta o fosse antipatica non sarebbe buona, non sarebbe abile per la poesia. E così anche in un'altra rima, la rima 34, Becker afferma, scrive «passa, muta e sono i suoi movimenti silenziosa armonia». Suonano i suoi passi e, al risuonare, ricordano alato la cadenza ritmica. Lei ha la luce, al profumo, il colore e la linea, la forma generatrice di desideri, l'espressione, fonte eterna di poesia. È stupida? Bah, finché tacendo custodisce oscuro l'enigma, sempre varrà quello che io credo che non dice, più di qualsiasi altra cosa che mi dica ossia la donna è osservata, è oggetto alla luce, al profumo, al colore, eh, genera desideri, ma è muta, non, è, non ha diritto di parola, non ha voce e se anche fosse stupida il poeta non se ne accorgerebbe perché quello che interessa al poeta è la, la visione esterna, l'aspetto la, esterno e quindi Essendo muta, non avendo voce, la donna può anche essere stupida, ma ai fini della creazione poetica questa non ha nessuna importanza purché rimanga zitta, muta. Fortunatamente mh, le cose eh, cambieranno e avviandomi già alla conclusione di questa presentazione eh, possiamo dire che oggi la eh, letteratura spagnola riconosce eh, le autrici che vi ho presentato molto brevemente, così come l'eredità di queste autrici romantiche è stata accolta poi dalle generazioni successive e così vediamo per esempio un'autrice come Rosalia de Castro che rinnoverà a sua volta il linguaggio poetico già nella fase post romantica e addirittura soprattutto nelle generazioni giovani, attuali, spagnole, Rosalia De Castro è considerata un simbolo, tanto che appunto viene riprodotta anche su come gadget, la riproduzione in stile Andy Warhol, eh, quindi un'appropriazione della cultura popolare, della cultura pop di eh, questa autrice eh, che è diventata un simbolo anche per le generazioni eh, giovani, dei giovani spagnoli e delle giovani spagnole e accanto a Rosalia de Castro eh, vi nomino anche Emilio Pardo Bassan che sarà la grande autrice del realismo spagnolo eh, che spesso si faceva ritrarre eh, seduta alla propria scrivania eh, mentre componeva, mentre scriveva sia a mano e poi in, essendo moderna anche eh, grazie attraverso la, la macchina da scrivere. Eh, quindi le cose stavano cambiando già alla fine dell'Ottocento e il femminismo o comunque i messaggi che possiamo definire come femministe di liberazione della, della donna, anche come autrice, eh, stavano progredendo anche nella eh, società spagnola grazie anche al lavoro delle autrici, delle poetesse, delle drammaturge, delle narratrici e delle giornaliste spagnole come appunto Emilia Pardo Bassan. Termino questa presentazione con una brevissima bibliografia essenziale per poter approfondire o ampliare le poche note che vi ho presentato oggi Ehm, per appunto partire alla riscoperta di una letteratura ancora, eh, che può regalare ancora molto, molte, molti spunti e ehm, anche può servire per eh, presentare un nuovo canone, finalmente eh, rinnovare il canone letterario eh, del romanticismo legato al romanticismo eh, spagnolo e quindi anche europeo. Vi ringrazio per l'attenzione e rimango a disposizione se avete curiosità o se avete dei commenti, dei suggerimenti, eh, molto volentieri. Vi ringrazio.